Voi non conoscete Fabio Baglio, io lo conosco da vent'anni, è il mio più caro amico e dieci anni fa ha fatto qualcosa di particolare. Lui lavorava in uno store, in un supermercato italiano, era un commesso e a un certo punto come molti ha capito che voleva qualcosa di diverso si organizza un attimo si licenzia e parte per Londra il giorno dopo inizia a lavorare come lavapiatti un anno dopo è assistant manager di uno dei tanti direttori di uno dei tanti storici un anno dopo è manager in training e un anno dopo è considerato uno dei migliori manager tanto che lo mettevano nei negozi che stavano almeno 15% in un mese li portava a più 5% un anno dopo entra nella top 50 dei tutti i manager di Caffè Nero e un anno dopo è area manager in treni, un anno dopo era area manager con 13 negozi sotto di lui un anno dopo si licenzia vola a Dubai inizia a lavorare peraltro con un grado di modo inferiore come manager anche se con uno stipendio più alto sei mesi dopo si licenzia entra in un altro, un altro store come operation manager e un anno e mezzo dopo sei due no, che sei, due mesi fa licenzia e decide che vuole appunto qualcosa di è successa una cosa interessante, a un certo punto in questi dieci anni ho detto Fabio, eh, cioè tu mi hai come hai fatto allora noi ci sentiamo quasi quotidianamente in amicizia però allora due, tre, quattro volte all'anno facciamo delle sessioni di coaching via Skype e parliamo di vita, di carriera, di soldi, di benessere così rimuginandoci un po' ho detto dobbiamo fare questa intervista, quindi vediamo un po' ok, pronto? Sì. La prima cosa eh, molto, molto carina, molto interessante per me fu la questione dell'organizzazione, no? eh. Quando decise di partire per Londra, che fece così, eh, tu per un po' di, di mesi ci dicevi, ok ragazzi, vediamoci col nostro gruppo di amici, vediamoci, facciamo cose cheap, sì. eh, facciamoci la pasta in casa, sì, sì. E mangiamo davanti a un film, perché devi risparmiare, il tuo obiettivo era faccio, metto da parte 10 euro perché so che con 1000 euro posso sopravvivere un mese. E poi nell'andare avanti. Negli anni e anche nei tuoi ruoli, l'organizzazione diventa una cosa fondamentale: assolutamente ci spieghi un pochino meglio come ti organizzavi all'inizio, mm -hmm. quando eri il lavapiatti, ok? E come ti organizzi? Eh, ti organizzavi fino a, un mese, fino a un mese fa, da operation manager. All'inizio era come come sistema era un sistema molto molto molto basato sulla sopravvivenza nel senso che il mio goal iniziale della giornata era arrivare a fine giornata quello che ho cercato di fare dal primo giorno era cercare di sviluppare ehm, di utilizzare anzi 24 ore al meglio la Primissimissima primissima barriera arrivato a Londra era l'inglese Parare l'inglese per me era assolutamente la prima, la prima cosa da fare arrivato a Londra nel modo in cui mi sono organizzato per l'inglese vero e proprio è stato utilizzare ogni microsecondo che c'era disponibile nella giornata Tutti noi abbiamo 24 ore, quindi il modo in cui utilizziamo poi fa la differenza Quello che ho fatto io personalmente è stato prima di tutto comprare un libro Perché quello mi avrebbe dato la grammatica Un libro, ho per... un libro qualunque? No, un libro che avevo già letto ok Nel mio caso era l'Hobbit di Tolkien Era una storia che conoscevo benissimo perché l'avevo già letta in Italia In italiano quindi era facile da per me, da ricordare, da capire e erano tante però le parole, parole che non capivo parole... Quello mi ha dato diciamo un minimo di vocabolario iniziale Seconda cosa, è mettermi, forzarmi assolutamente a parlare il più possibile Io i primi sei mesi a Londra ho evitato eh, di conoscere gente che parlava la mia stessa lingua quindi italiani Ho scelto una casa ehm, in condivisione con altri ragazzi che non erano italiani Chiesto specificamente a mia azienda di mettermi in un negozio dove non c'erano italiani. La logica qui è quindi quella del cose molto semplici, però pragmatiche per raggiungere qualcosa. Assolutamente, assolutamente, infatti il, il trucco per me è stato proprio quello: nel senso, fare le cose veramente semplici, ma allo stesso tempo il cercare di farle in modo più velocemente possibile. Perché sapevo che ogni secondo andavano in incontro alla fine, che era la fine del mese, dove se non avevo un lavoro, se non avevo un, in un income, appunto un'entrata economica sarei andato a, a carte quello per me significava sconfitta ok dici tre punti mm -hmm. di che per te essenziali di come organizzare di come ti organizzi da operation manager primissima cosa che tuttora utilizzo è di nuovo il concetto del goal per me è fondamentale mm -hmm. l'organizzazione per come la vedo io è la semplificazione di sistema per arrivare al goal, cioè al goal che uno è prefissato. Quindi La primissima cosa che faccio, eh, questo tutto inizio mese, era quello di crearmi un calendario mensile, scegliere il goal che si vuole arrivare al 31 del mese, al 32 del mese e poi spezzettarlo per singolo giorno. Il terzo e ultimo punto è la semplificazione, cioè io riguardo sempre quello che ho fatto eh, a fine mese e la domanda che faccio sempre è come posso farlo meglio, come posso farlo più semplice. Okay. Quindi hai bisogno di un sistema più semplice possibile per far sì che la gestione sia possibile da remoto.